Ciao, bentornato su Essere DJ Oggi, subito una sigla e poi parliamo di tutte le novità del canale in vista dell'anno 2020, che tra un po' ci siamo. Avevo preannunciato alcune novità in un video di un po' di tempo fa, e adesso ci siamo effettivamente, passato agosto, passato settembre sono per motivi diversi i mesi che preferisco perché sono innanzitutto mesi di lavoro ma un po' più tranquilli nel quale si può progettare e dare libero sfogo alla creatività. È arrivato il momento di metterle poi in pratica le cose concretamente e quindi ci siamo. Tre novità in vista per il canale e soprattutto per chi segue Essere DJ Oggi nelle sue varie forme prima di tutto eh, un contenuto specifico, speciale, esclusivo per te ovvero un mix mio video e audio che si potrà scaricare gratuitamente dal mio sito non sarà su youtube quindi adesso faccio scorrere alcune immagini in anteprima assoluta per evitare appunto problemi di copyright sarà sul mio sito e anche per capire a chi interessa davvero vedere e sentire quello che faccio. In tanti mi avete chiesto in questi mesi, sì, ok, bravo, parli, dici cose interessanti, però ti si vorrebbe anche vedere suonare, cosa usi, come fai, come ti comporti in una serata e quindi ho realizzato questo video esclusivamente per chi mi segue e poi se ne potrà in caso discutere e commentare come vuoi. Mi interessa la, la tua opinione in merito a alla mia scelta musicale, come l'ho resa, come l'ho realizzata e anche sul video. Quello che ho fatto è una compilation delle migliori tracce degli ultimi dieci anni per una selezione house da preserata o da inizio serata, ne parleremo poi in maniera più specifica. Comunque il video è pronto, adesso stai vedendo le primissime immagini che ho raccolto e verrà preso pubblicato, verrà pubblicato sul nuovo sito che eh, oltre ad aver attualizzato un po' la grafica e anche il nome, eh, perché Nejo DJ ho scoperto essere una eh, versione molto amatoriale di come si dovrebbe dire, invece prima si dice DJ e poi il nome, è sempre stato così e dovrebbe essere sempre così, il nuovo sito djnejo.com avrà una veste completamente rinnovata e avrà appunto una sezione riservata ai contenuti esclusivi per chi segue il canale e la sezione blog ampliata, eh, aggiornata con tutti i contenuti anche scritti che ho raccolto nei mesi e negli anni scorsi ma anche che sto producendo in questo periodo lascio il link in descrizione appena sarà disponibile potrai eh, dare un'occhiata su quello che è il sito web che comunque credo ancora sia fondamentale avere un sito web e anche questo è un argomento di cui parlo in maniera specifica in uno dei video della nuova stagione ultimo ma assolutamente più importante perché è una bellissima novità quantomeno per me spero anche per te che mi segui ho realizzato il mio primo videocorso il mio corso base per dj per chi vuole appassionarsi a questo mondo vuole capire come funziona vuole entrare proprio in contatto con eh, l'attività, il fare il dj attraverso una serie di lezioni pratiche oltre che teoriche su come fare il dj fin dall'inizio, fin dalle basi. Ho appena ultimato le riprese, siamo in fase di montaggio, eh, ho realizzato il video per la piattaforma Doceti che è un, una novità molto interessante nel panorama della formazione online e anche di questo parlerò in modo specifico non appena eh, coordineremo il lancio del corso. Quindi, tutta una serie di novità per quanto riguarda me, ma anche una serie di novità previste per il canale Essere DJ Oggi. Manterrò questo format con tutta una serie di, di rubriche, di playlist interne, ma stiamo sviluppando insieme a dei collaboratori un nuovo format in un'altra location parlando sempre di musica ma con un taglio leggermente diverso, con dei contenuti leggermente diversi. E poi ci sarà presto anche uno spin off del canale nel quale potremo anche divertirci un po' sempre parlando di musica. Tante novità in vista e ti direi di continuare a seguirmi, anzi grazie per averlo fatto fino ad ora o grazie per avermi scoperto. Clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. E grazie per essere parte della community di Essere DJ Oggi. Alla prossima!